In questo nuovo video oggi come promesso vi mostro tutte le cosine che ho ordinato eh, su Wish nell'ultimo periodo Ci sono un po' di cosine tutte ovviamente molto piccole, molto economiche eh, Nell'ultimo video era ehm, salito un po' il dubbio per quanto riguarda eh, il fatto dei prodotti eh, gratuiti di Wish Allora ve lo spiego subito Praticamente se andate sul sito Wish, io per esempio utilizzo l'applicazione nel telefono perché è molto più rapido, eh, ci sono diversi oggetti dove eh, appunto viene, eh, vengono segnati come gratuiti, eh, semplicemente il, il fatto è questo, siccome è, è venuto un po' il dubbio di questa cosa che magari eh, il, il prodotto non sia gratuito o che arrivino gratuiti soltanto a me, no, non è così. Perché il uh, prodotto è gratuito? Perché essendo un prodotto molto molto economico Che costa davvero pochi centesimi Davvero troppo costoso far pagare sia la spedizione che il prodotto Quindi cosa scrivono? Scrivono semplicemente che il prodotto è gratuito Mentre le spese di spedizione sono di 1 o 2 euro Diciamo che è una sorta di mm, trucchetto Diciamo così Per visualizzare il prodotto, non lo so, per venderlo Comunque il prodotto è in ogni caso, molto molto economico, eh, semplicemente le spese del prodotto vanno a coprire anche le spese della dell spedizione, o, o viceversa, insomma, e quindi eh, per questo motivo viene fuori scritto che il prodotto è gratis e la spedizione in genere di 1-2 euro. Eh, fino a un paio di anni fa, in realtà, la, la cosa era al contrario, nel senso che il prodotto costava 1 o 2 euro e poi vi scrivevano che le spedizioni erano gratuite semplicemente tutto qua è un, è un piccolo trucchetto che utilizzano perché il prezzo del prodotto è davvero molto molto basso tutto qui non, non c'è niente di così eclatante ecco Chiuso il discorso degli oggettini gratis da wish che ripeto non ricevo soltanto io ma eh, sono proprio nominati così all'interno dell'applicazione andiamo a vedere cosa ho preso nell'ultimo eh, ordine ne ho già realizzato un altro e questa volta ho preso prodotti un po più costosi di solito ehm, come in questo ordine qui ci sono prodotti molto economici da 1 2 euro il prossimo che farò che sarà credo verso dicembre ci sono prodotti per la quale ho speso un po di più quindi vediamo che cosa succederà ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina in modo da essere aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. E lasciate un mi piace qui sotto al video e se volete anche un commentino. Premetto che io ho già aperto tutti i eh, pacchettini ma non ho idea di che prodotto ci sia dentro, so soltanto che me ne mancano ancora due e quelli là in caso ve li farò vedere eh, nel prossimo ordine. Dunque, primo pacchettino, questo, se ogni tanto guardo dietro per vedere se riesco a centrare il tutto nell'inquadratura. Dunque questo qui. Cominciamo bene, non ho la più pallida idea di che cosa sia e non ho nemmeno ricordi di averlo ordinato. Oh! Okay, sembra, sembra una lente di ingrandimento, sì, è assolutamente una lente di ingrandimento e um, non so se riuscite a vederla, non, non l'ho di sicuro ordinata, non ho idea di, che, di come si utilizza o che cosa serve una lente di ingrandimento di questo tipo. Vediamo se voi mi vedete meglio così, ah no, proprio per niente. Ok, è, è di plastica e tra l'altro all'interno ci sono anche delle bollicine d'aria, credo, non, non riesco bene a capire. Non so che cos'è, di sicuro non l'ho ordinata, questa devo controllare nell'applicazione da dove viene fuori. Altro sacchettino! Questa è... Ah, è un vasetto nero, intanto apriamolo. sto cercando di capire cosa sia, non ha etichette. Ah ok, nella confezione, nella bustina c'è scritto che è eh, un dentifricio, allora, se quello che penso io è semplicemente carbone nero carbone attivo. Ok, c'è il tappino quindi non rischio di, di sporcarmi completamente anche se il tappo è un po' sporco, E eh, voglio, boh, eviterei di aprirlo perché ho paura di fare un malanno, ma sì, allora è carbone? Ehi! Hey! Come non detto, è carbone? E eh, Sì, ce n'è una bella quantità e sono molto molto contenta pensavo ce ne fosse di meno ma ce n'è abbastanza quindi riusciremo a fare un sacco di belle ricettine e questo sì nel sito lo nominavano come uh, dentifricio ma io l'ho preso appunto perché ho visto che era carbone uh, puro e quindi ho visto che era carbone quindi l'ho subito pensato per un sacco di ricettine e ci dovrebbero essere diversi ingredienti in questo ordine di wish dove appunto diversi ingredienti per realizzare le prossime ricettine quindi secondo me vi piace poi questo è pesante eh, eccolo qua come non detto, questa è della polvere eh, dell'argilla rosa scusate, non della polvere dell'argilla rosa ok, questo è il sacchettino questa volta non è all'interno di un è un semplice sacchettino di plastica e ce n'è anche qui una bella quantità quindi anche qui ricettine in arrivo se avete qualche ricettina che già conoscete con gli ingredienti che vi ho mostrato che vi mostrerò insomma da suggerirmi eh, lasciatemele scritte o comunque mandatemi il link fate in modo che io lo riceva che poi se mi piace la realizzo per il canale insomma così possiamo utilizzarla un po' tutti altro sacchettino ah, questo l'avevo aperto è il primo sacchettino che mi è arrivato da Wish e mi è arrivato penso più di un mesetto fa ma siccome non ero convinta che fossero Wish perché era arrivato molto molto velocemente da quando ho fatto l'ordine quindi proprio non mi immaginavo che fosse Wish l'ho aperto e sono questi... Um, come si chiamano? queste decorazioni in uh, plastica credo che siano um, le ho fotografate su instagram e mi sono piaciute tantissimo ma anche io quando le ho viste mi sono innamorata tutti i dolciumi le ciliegie, il gelato, il macaron, un cookies, una fragola, le patatine fritte insomma cioè, ci sono alcune cosine anche queste l'ho pensato ovviamente per i prossimi video anche se in realtà adesso non vi ricordo più che cosa ci dovevo fare. Poi altro sacchettino uh, un'altra um, scatola... un altro... ah questo è un sample, perché me lo mette come sample? beh perché è piccolissimo effettivamente, un altro barattolino e questa qui è uh, una maschera viso um, del marmorto e con l'argilla del marmorto morto uh, e questo è appunto profuma però non me l'aspettavo proprio così bella no, non voglio provarla perché se me lo permettete la proviamo in un video ho comprato un po di maschere um, in giro, insomma, e vorrei provare fare un video in cui provo le maschere con voi. Invece fatemi sapere se volete che provo tutte le maschere in un video oppure se ne proviamo una alla volta e vi do eh, una alla volta, insomma, le mie opinioni. Questo è Ah, bellissimo. Allora, questo è lo shampoo solido tipo Lush. Io li ho visti. Oh! Che profumo! Questa è la lavanda, io li ho visti, siccome da Lush costano sui 7-8€, 8 sì, se non hanno aumentato perché da tanto che non vado, queste sono un po' più piccoline, però eh, comunque quando ho provato quelli di Lush durano davvero una vita quelli shampoo e quindi ho voluto provare anche questi e vedere se sono buoni uguali, costano un po' meno, costano sui 3 4 euro queste però insomma non sono eccessivamente più piccole rispetto a quelle di Lush purtroppo non ne ho una per farvi il confronto e questa tra l'altro c'ha anche la confezione eh, dove tenerla all'interno quindi è una cosa in più rispetto a Lush perché da Lush dovete comprarla e non vedo l'ora di provare questo shampoo ah c'erano anche diversi tipi c'era anche eh, verde e marrone e anche altri, un altro paio di colori, forse il giallo e il rosso, non mi ricordo, non mi ricordo, non vorrei dire cavolate. Comunque insomma ce n'erano diversi tipi tra quale scegliere, io ho scelto la lavanda. Queste sono delle bustine di collagene, ehm, sempre che avevo preso per fare un video, una, una ricetta di bellezza, in realtà io ero convinta di aver preso un barattolino, un barattolino, non ne ho uno qua vicino per, per mostrarvi ma ero convinta di aver preso un barattolino uh, o forse l'ho preso e mi sono arrivate due bustine, due bustine da non ho idea neanche di quanti grammi possono essere perché, ah, 3 grammi ciascuna io ero convinta eh, io pensavo di aver preso il barattolino che era decisamente più grande non so, non so devo controllare anche questo forse mi sbaglio io o mi hanno mandato la roba sbagliata devo andare a controllare sul telefono poi questo pacchettino allora Uh, ok, questa qui è una ehm, aspettate che controllo. Sì, ok, è eh, una, una diciamo una torcia, una specie di lampadina eh, che servirebbe secondo eh, Wish, secondo il sito, insomma, a ehm, seccare lo smalto più in fretta è una lampadina LED, quindi teoricamente dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare eh, Non, non l'ho mai provata eh, Sono molto molto curiosa E se ci vogliono le batterie Vediamo se le trovo Almeno vediamo se funziona Perché a sto punto Ok Sì Bellissima Ok Voglio proprio provarla Sono molto molto molto curiosa di provare questo questa lucetta qua, insomma, speriamo funzioni. Un pennello. Allora, io anche qua io ma questo questo ordine è stato un po' un disastro. Allora, Uh, io ricordo bene di aver acquistato questo pennello, però in realtà... Aspetta che lo faccio vedere da vicino, è molto molto carino. Uh, però in realtà io anche qui uh, sono convinta di aver preso tutto il set, che se non ricordo male era di 8 pennelli e, e nella busta ce n'è solo uno. Tra l'altro... Uh, sì, no, ne sono quasi sicura perché mi ricordo che ehm, i pennelli appunto di solito quando sono singoli costano 1-2 euro io invece devo averlo pagato sui 5-6 euro perché appunto ero convinta anzi sono ancora convinta di aver preso tutto il set in realtà anche qua eh, sulla busta c'è scritto che ce n'è solo uno dentro tra l'altro eh, c'è il pennello, cioè non ho scelto il pennello, perché di solito quando compri un pennello ti fanno scegliere il pennello che vuoi, e anche qui cioè, tolto il fatto che il pennello è bellissimo e le setole sono splendide, non come quello dell'ultimo video che vi ho fatto vedere sul un di quale sono rimasta delusissima dei pennelli, questo qui è proprio fatto molto molto bene, e mi piace un sacco davvero, però... Io sono sicura di aver preso tutto il set Quindi devo andare a vedere anche qua Altra cosina oh Allora se vi ricordate nel vecchio video di Wish Ho comprato una marea di ciglia finte Perché eh, volevo quelle a calamita E anche in quel video lì adesso che mi fate pensare Ero convinta di aver preso le, le ciglia a calamita Invece ho preso quelle ehm, si dovrebbero mettere con la colla che tra l'altro non ho mai usato perché ci ho provato ma non riesco proprio a metterle non sono capace eh, ma non riesco ad aprire questa scatolina ok queste qua invece si, questa volta ci ha azzeccato e sono appunto le ciglia finte con la calamita e spero questa volta di eh, riuscire a metterle in teoria con la calamita dovrebbe essere più facile Ok, quindi stavolta ho scelto quelle giuste e appunto sono un set, non ve le neanche fatte vedere. E questo è un set appunto di eh, ciglia finte con la calamita. Oh, molto molto carine, sono morbidissime tra l'altro. Plasticose sì, però sono morbide. E niente, invece fatemi sapere se volete che provo tutti questi oggetti in un video, proprio come ho fatto l'altra volta, perché... Eh, Così insomma li vediamo insieme, li proviamo insieme. Oppure se non volete vederli tutti ma qualcuno nello specifico, fatemi sapere eh, sotto nei commenti quale prodottino volete provare insieme. Ok, abbiamo finito, ci sono gli ultimi due. Oh, questa è un'altra polvere e questa è polvere oro. Ehm, e' è eh, cioè, è proprio una maschera, allora... Ho... Nel sito dicono di aggiungere questa con un po' d'acqua ed è già pronta Quindi teoricamente non è oro, polvere oro al 100% ma è già la maschera pronta E eh sì, è bellissima, ha un colore che è assolutamente splendido Purtroppo anche qui... Ah no no no no, ok Ci sono gli ingredienti anche in inglese, vi dico subito allora che se... Ehm, gli ingredienti che sono scritti qui sono veri, la maschera è ottima perché c'è ehm, amido eh, di mais, eh, talco in polvere, betaina, estratto d'aloe, ehm, oro, della mica colorata e poi ehm, del profumo. C'è scritto dopo la ehm, detersione del viso mescolare un po' di polvere con un po' d'acqua, applicare ehm, nel viso e risciacquare dopo 15-20 minuti e rifare la maschera due o tre volte a settimana. Sono molto molto curiosa di questa polvere qua, in realtà ero convinta che fosse solo polvere oro, ma questa volta so che il prodotto che ho ordinato è esattamente questo, quindi forse ho letto male io mm. e sono molto molto contenta e molto molto curiosa di provarla. Ed ecco quindi un'altra maschera da provare nel video delle maschere. E poi, ah eccolo qua, questo è il grinder, Era da, da anni che volevo prenderlo, però um, non l'ho mai preso. E questa volta l'ho preso appunto per mescolare um, le polveri, per frullare um, le erbe che secco, insomma voglio provarlo, non so se funziona la mia teoria è appunto di um, frullare tutte di polverizzare tutte le foglioline i fiori insomma per fare i prossimi video e quindi insomma mi auguro che funzioni questo, non credo di avere le batterie di questo qua e quindi niente che dire di questo ordine sono molto molto contenta per tutti gli ingredientini che ho preso sono un po' perplessa per quanto devo andare a curiosare insomma, sul telefono per vedere se ho sbagliato io o se hanno sbagliato loro per quanto riguarda due o tre prodottini eh, il pennello la lente di ingrandimento il collagene e anche la maschera ehm, con i fanghi del marmorto in teoria ero convinta di averla presa più grande ma forse lì mi sbaglio io insomma c'è qualcosa che non mi torna, non vorrei aver sbagliato io ripeto perché può essere, non so se hanno sbagliato loro, comunque nel caso vi terrò aggiornate nel prossimo video Wish e niente, per questo video è tutto, come vi dicevo prima mancano due sacchettini ma nel caso ve li farò vedere nel prossimo video di Wish, fatemi sapere se volete vedere il video con tutte le maschere insieme e non ci saranno solo queste due ma anche altre ovviamente dove proviamo tutte le maschere insieme o se ne volete una alla volta fatemi sapere se volete provare questi prodotti insieme a me in un video o eh, tutti quanti o solo uno o due insomma quelli che preferite nello specifico e niente, con questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere, lasciatemi un commentino, attivate la campanellina e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!